Нове. З високою поважністю президенту України Володимир Зеленський, голова Ради міністрів Італійської республіки Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Repubblica президент Французької республіки Мануель Макрон, а федеральний канцлер Федеративної республіки Німеччина Олаф Шольц. Заява президента України. Доброго дня, шановні присутні, пані та панове. Buongiorno, signori e signori. Sono lieto oggi ad accogliere in, in Ucraina Presidente, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Presidente Italiana Mario Draghi, il eh, Cancelliere no, federale la della, la della, della Germania Olof Scholz, Presidente della Francia Emmanuel Macron, Presidente della Romania Klaus Johannes Cari amici, apprezziamo che siete oggi con noi. Proprio oggi alla vigilia di importanti eventi internazionali per tutti noi, per l'Europa sono molto grato che questa visita ha avuto luogo ha iniziato con la vostra visita in Irpin per vedere che cosa hanno fatto gli occupanti russi nel nostro Stato questa visita di quattro leader a Kiev e le nostre trattative hanno dimostrato che è la nostra forza è la nostra l'arma più efficace eh, che sarebbe la nostra unità unità da cui dipende tutto l'altro eh, quando voi siete arrivati eh, nella stazione ferroviaria a Kiev e suonata serene anche adesso sono state serene antiaeree, questa praticamente gran parte noi, del, eh, delle regioni del nostro Stato. E questo praticamente dimostra che la Russia, contro Russia contro non sceglie quando Europa, e a chi, eh, quando eh, quando e chi proti minacciare, proti non nos, sceglie a chi, nasi, chi nasi, dare nasi, la sicurezza in Europa. L'azione russa contro l'Ucraina, questa è l'aggressione contro tutta l'Europa unita, contro ciascuno di noi contro i nostri e valori comuni. Nasce la nostra di stanno praticamente in eh, prima linea nella lotta per la sua libertà, E questo praticamente che Noi abbiamo, abbiamo abbiamo discusso oggi, abbiamo capito oggi il nostro Uh, eh, eh, abbiamo parlato della nostra difesa. Europei, sono europei, grato ai, ai, ai passi che sono stati oggi, Abbiamo parlato, abbiamo parlato, sono parlato, ma sull'ulteriore aumento del rischio di un nuovo governo russo che si è creato in Russia e in Abbiamo parlato sulle possibilità di contrastare la crisi alimentare provocata. Dobbiamo fare tutto il possibile Vado per, non, vero, ne per ne non far realizzare gli eh, scopi per della Russia di infliggere la fame e il caos politico nei paesi dell'Africa e dell'Asia che sono rimasti senza alimentari, senza alimenti dell'Ucraina. Abbiamo parlato sulle sanzioni sulla Russia, abbiamo parlato <truzze> sul futuro dell'Europa e sull'integrazione europea della, del nostro <truzze> Stato, ho informato i nostri partner sulla situazione attuale in prima linea, sulle difese eroiche in Donbass, situazione in, eh, nella zona di Kharkiv e nel sud del nostro paese. Abbiamo parlato eh, sui attacchi missilistici, adesso eh, la quantità dei missili russi utilizzati contro la Russia, solo in questo mese, era circa 3.000. Gran parte di questi missili erano, ehm, erano diretti contro oggetti civili. Ho parlato sulle necessità dell'Ucraina ehm, eh, diciamo per le armi, per le armi Potenti armi eh, moderni e ci serve, ci serve un grande aiuto. Allora, ogni, ogni arma eh, sono le vite umane salvate, ogni, ogni proroga, ogni. Eh, praticamente la decisione rimandata questo è l'aumento la della possibilità dei imperi militari russi di uccidere ucraini e, e distruggere le nostre, le nostre città abbiamo parlato sui, sui sforzi diplomatici che le parti eh, devono compiere per arrivare alla pace tutti vedono che l'ostacolo principale sarebbe non, non volontà della Russia per le trattative reali e, e, le azioni reali condo, che devono condurre alla pace. La Russia non vuole la pace. E eh, proprio qua, eh, quando stiamo qua in, nel palazzo di l'esercito russo continua la eh, loro avanzata nel Donbass, eh, rafforzano il loro esercito nella zona di Kharkiv, anche al sud dell'Ucraina. gentili Signori e signori, la scop il scopo della Russia in questa guerra è rovinare l'Ucraina e rovinare l'Europa in, in totale. La Russia vuole dimostrare che eh, l'Unione Europea non è efficace e i eh, valori europei non possono funzionare per difendere la libertà. Il, lo, eh, bisogna, bisogna arrivare alla posizione comune sul, verso l'appoggio della nostra Europa integrazione all'UE, la, Ucraina, e la storia europea ha dimostrato Europa, la un risposta un positiva dell'UE per le richieste dell'Ucraina, lo status del candidato Europa, Europa, per l'integrazione all'UE per l'Ucraina può ovviamente rafforzare la libertà e in Europa e diventare uno dei è diventare una decisione principale, la più importante dei primi eh, tre decenni del ventunesimo secolo io credo che questo sarà un nostro successo comune, ovviamente noi capiamo che la strada verso l'Unione Europea è una strada è una via, non, so, non è un passo solo, però questo, questa strada deve avere un inizio allora noi siamo pronti a lavorare così che il nostro Stato e si, si trasformi nel membro dell'Unione Europea. Ucraini, gli ucraini eh, sono pronti a eh, rimettersi, a andare avanti su questa strada per ricevere lo status del candidato. Abbiamo tutti visti i sondaggi che confermano che la gran parte eh, nei della popolazione europea appoggia l'integrazione europea dell'Ucraina. Eh, abbiamo il livello dell'appoggio eh, molto, eh, molto alto eh, per l'integrazione europea e anche appoggiato, eh, questo, questa strada, anche appoggiata dal popolo ucraino. Abbiamo parlato sulle nuove sanzioni dell'Unione Europea che servono per, eh, per, per eh, eh, arrivare alla pace. Il sesto pacchetto deve essere concordato il più presto possibile. Più eh, abbiamo parlato sulle questioni del, eh, del ristabilimento, del ripristino e ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra, e ci, abbiamo, stiamo aspettando, stiamo aspettando eh, di che la Russia possa. Eh, che la Russia possa eh, ricompensare tutti i danni che sono stati inflitti da parte della Russia abbiamo parlato eh, anche come fermare la crisi globale alimentare Ucraina farà tutto possibile per sbloccare i porti marittimi però questo blocco deve essere fermato da quello che, che eh, l'ha fatto, cioè la flotta russa grazie alla, per la Romania per il transito sul, sul Danubio degli alimenti ucraini e sono, una sono sicuro che questa visita entrerà nella Italia, storia, grazie Francia, per la trattativa, Germania, grazie per tra le vostre del decisioni e grazie per la vostra attenzione. Il Presidente della Romania, Klaus Ioannis, sono venuti in Ucraina per offrire ucraina. il loro sostegno indizionato al Presidente Zelensky e al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l'aggressione della Russia, per vivere in libertà. L'Unione Europea ha dimostrato e dimostra oggi una straordinaria unità nel sostenere l'Ucraina in ogni modo, così come è stato chiesto dal Presidente Zelensky. Lo hanno fatto i governi degli Stati membri, lo hanno fatto i loro parlamenti, lo hanno fatto i loro cittadini. Voglio ricordare a questo proposito la grande solidarietà mostrata dagli italiani e da tutti gli europei che hanno accolto nelle loro case coloro che scappavano dai bombardamenti nel loro paese, l'Ucraina. La visita di oggi, insieme a quella di tanti altri leader europei venuti a Kiev nelle scorse settimane, conferma inequivocabilmente il nostro sostegno, quello dell'Europa e quello dei nostri alleati. A questo proposito voglio dire per oggi che il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea e vuole che l'Ucraina abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo. Il Presidente Zelensky, come ha appena detto, naturalmente comprende che la strada da candidato a membro è una strada, non è un punto, è una strada che dovrà vedere le riforme profonde della società ucraina. Siamo a un momento di svolta nella nostra storia il popolo ucraino difende ogni giorno i valori di democrazia e libertà che sono la base del progetto europeo, del nostro progetto. Non possiamo indugiare, ritardare questo processo. Dobbiamo creare una comunità di pace, di prosperità e di diritti che unisca a Kiev, a Roma, a Parigi, a Berlino, e a tutti gli altri Paesi che condividono questo progetto. Le atrocità commesse in questa guerra testimoniano con terribile chiarezza quanto questo progetto sia essenziale. Oggi ho visitato Irpim, un luogo di massacri compiuti dall'esercito russo. Sono fatti terribili che turbano nel profondo e che condanniamo senza esitazioni. Diamo il nostro completo sostegno alle indagini degli organismi internazionali sui crimini di guerra. Ma oggi, sentendo la spiegazione di colui che ci ha accompagnato a vedere il risultato di questi bombardamenti, ho sentito orrore, ma ho sentito anche speranza. Speranza per la ricostruzione, speranza per il futuro e noi, noi oggi siamo qui per questo, per aiutare l'Ucraina a costruire il suo futuro. Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace, ma l'Ucraina deve difendersi se vogliamo la pace e sarà l'Ucraina a scegliere la pace che vuole. Qualsiasi soluzione diplomatica non può prescindere dalla volontà di Kiev, da quello che ritiene accettabile per il suo popolo. Soltanto così possiamo costruire una pace che sia giusta e duratura. Dobbiamo anche sbloccare i milioni di tonnellate di grano che sono bloccati nei porti del Mar Nero. Ci sono, o appreso oggi, ci sono due settimane per sminare i porti, il raccolto arriverà alla fine di settembre, È una serie di scadenze che diventano sempre più urgenti. Sono scadenze che ci avvicinano regolarmente, inesorabilmente, al dramma. Per farlo, per superare questo Terribile, per evitare questo terribile evento, occorre creare con la massima urgenza dei corridoi sicuri per il trasporto del grano, perché la crisi umanitaria in Ucraina non deve trasformarsi in una catastrofe mondiale. L'unico modo di procedere è avere una risoluzione delle Nazioni Unite che regoli la creazione dei corridoi nel Mar Nero. La Russia finora l'ha rifiutata. Questo è il momento dell'Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stesso coraggio che ha dimostrato il presidente Zelensky. Con determinazione, con unità. Lo dobbiamo agli ucraini, ma lo dobbiamo agli europei. Grazie. Presidente, il presidente Zelensky. Dear President Macron, Dear Chancellor Scholz, Dear Prime Minister Draghi, è un a pleasure for me to join my European colleagues today in Kiev for this crucial visit. Our joint nostra reaffirms our unity and solid commitment to continue supporting Europe. Anzi, ah, sì, noi comunque stiamo testimoniando la nostra fidelità all'interesse dell'Ucraina. La Romania rappresenta un membro fidele all'Unione Europea e esprime la sua solidarietà con il popolo ucraino. Della stessa schools, maniera. Eh, noi mettiamo la nostra condoglianza, presentiamo la nostra condoglianza the, per le vite perdute, per gli ospedali e le scuole distrutte, anche i monumenti storici rovinati in questa European, guerra, in questo attacco level, brutale, aggressione brutale. Noi a livello europeo e transatlantico restiamo fermi nella nostra lotta uh, per l'indipendenza e l'integrità degli Stati non provocato, non, non motivata e non uh, giustificata di niente aggressione e non doveva essere e, e, e, e be dobbiamo be fermarla io sono stato colpito da tutto ciò che abbiamo potuto Russian vedere oggi eh, a Irpin le perdite umane justice, e rovinazioni causate da, dall'esercito russo. Zelensky, noi sosteniamo tutte le indagini attraverso, attraverso yes, anche il uh, sistema giudiziale internazionale in nome di superare questa minaccia esistenziale e Stiamo partecipando nella ricerca dell'approccio sistematico peace, al opporsi e far fronte a questa aggressione. aggressione e siamo pronti di dare una mano nella restaurazione, nella ricostruzione dell'Ucraina e dell no le città di distrutte. Ukraine, Romania appoggia Ucraina e... Il governo like e la gente romena come per aiutare allo Stato .23 e i suoi cittadini che ora sono rifugiati anche sul territorio nostro. principalmente le, le donne e i minori e, che attraversarono il confine tra Ucraina e Romania e, e sono ospitati da noi schools, oggi. 3.000 posti di lavoro abbiamo creato per i rifugiati ucraini, society, più di 2.000 bimbi sono venuti a studiare no nelle scuole eh, in Romania. Stiamo facendo tutto per appoggiare l'Ucraina e l'Ucraina può contare con il governo di Romania e il nostro popolo quanto li serve a funziona il centro di assistenza umanitaria e i 40 spedizioni umanitarie sono state rimandate dalla Romania in Ucraina in quanto al problema con i cereali today, risulta che questo argomento è diventato un altro tipo di armi per as la Russia the to e the che la usa in modo brutale Russia, e drastico come, come e e per evitare la crisi di alimentazione. Our are abbiamo to find messo a disposizione di trasporto di cereali tutte le nostre capacità On the attraverso commute. Costanza al uh, nostro porto of the invasion, eh, the port of marittimo Constanza di Barnero ma anche of i porti fluviali eh, di Danubio eh, We are also on oggi Costanza new sta assicurando Ukrainian più di un milione di tonnellate as well as on the eh, di cereali e stiamo eh, of lavorando of anche partecipando per eh, facilitare il passaggio attraverso il confine terrestre dei trasporti che, che portano sei cereali, eh, esiste questa coalizione, questa alleanza. As dove chiamiamo a partecipare tutti chi vuole eh, facilitare e rendere possibile il trasporto con il mar nero. Eh, siamo d'accordo tutti che l'Unione Europea deve giocare un ruolo importante nella costruzione e ristruzione in Ucraina dopo guerra abbiamo ora un definitivo un, uh, un momento chiave nella EU storia di Europa è il momento della de presa di de decisioni strategiche eh, della visione Council. strategica eh, della via europea che deve essere unica e condivisa around our own values ciò al Consiglio d'Europa si stava discutendo l'entrata eh, dei candidati alla composizione no de dell'Unione Europea da parte di Romania lo riteniamo ad essere una a long un rinforzo anche and di Unione Europea in generale e della nostra hybrid. posizione. Signor eh, presidente in, in, in, in questa unione unar signor presidente Zelensky are here together Estimati amici, noi ci siamo riuniti qui perché sappiamo perfettamente, è il nostro obbligo di agire e la nostra possibilità consiste nel non future. perdere questa occasione Thank di you. aiutare i ai nostri amici ucraini Presidente di guadagnare il, il nuovo futuro. Signor Presidente, egregia, amici, signore e signori, io vorrei ringraziare prima di tutto il Presidente Zelensky e in sua persona tutto il popolo ucraino che lui ci sta accogliendo oggi e la nostra presenza comune a Kiev in quanto a questo modo stiamo testimoniando bon la fraternità dei, de, de la e il saluto force, eh, di tutti i popoli europei al, eh, al popolo ucraino cioè in questa lotta che, soutien, che suscita solo la nostra stima ma richiede uh, gran sostegno eh, signor contendere. Presidente lei questo appoggio e sostegno ce l'ha, l'Ucraina può, può contare con noi succant. L'Europa dai primi giorni di questa celui guerra ha preso la parte dell'Ucraina de sovrana e libera alla difesa Russie dei principi elencati nella carta della ONU, à, de à, uh, contrastando alla Russia che uh, si stava auto autoaffirmandoci in, in, libero, in modo più brutale possibile. Questa scelta di aggressione brutale contro il pae paese sovrano non noi adopter, mai, mai nella vita eh, massif, non lo accettiamo. L'assistenza cioè, eh, in massa umanitaria militare che eh, ognuno dei nostri paesi e tutta l'Unione Europea che un, sta prestando all'Ucraina ci per permette di dire che stiamo stella, ombro all'ombro con l'Ucraina nella difesa libero. di sua integrità territoriale e, e indipendenza. E Questo è il nostro obiettivo. Che Altro obiettivo non l'abbiamo e questo obiettivo deve essere raggiunto noi vediamo oggi sensi. che sulla terra ucraina e si e e si risolve il problema o il compito della difesa europea in generale io vi voglio dire che, che l'Europa vi sta al fianco <laughs> insieme fino alla vittoria Ucraina libera, indipendente, pacifica infatti. e serena. Okay. Oggi stiamo discutendo alcune conseguenze e fa bisogno con eh, France, il e militare. di carattere umanitario, economico e militare. E senz'altro la Francia già oggi e ulteriormente et presta e... Tout comme nous les sta prestando de ed, militare, ed è pronta a rispondere a eh, questo appello. dobbiamo rafforzare, rafforzare sui sistemi Saud Cesar, ad esempio, il nostro aiuto militare, France, sistemi che aiuteranno a difendersi meglio dall'attacco da russo sulla terra, sulla terra ucraina. Dai primi giorni Francia era intervenuta con l'iniziativa di mandare in Ucraina l'esperti specializzati per l'indagine dei eh, de crimini et militari. E noi continueremo a perseguire e rafforzare le relazioni con i veri crimini di guerra commesse sul solo territorio e saremo pronti di prendere il mondo intero che è il testimone per, impuni, per la fornitura di, di nuovi sistemi. La France a très sur questo tipo di reati non devono de restare senza punizione. La et et Francia è stato uno dei primi paesi che ha mandato i suoi specialisti la per la documentazione e l'indagine di questi crimini i crimini militari per analisi di DNA Questo per Questo rappresenterà uno strumento importante e in soutenons les efforts de la Cour pénale internationale. Penno portare la commise in Ucraina. il nostro nostra assistenza, assistenza supplementare per rendere possibile il lavoro svolto da dal tribunale internazionale criminale per portare e que questa indagine mondiale e dal Ginevra guerra fino alla fine que e questione di sicurezza è Danneggiata moltissimo questo argomento. Sono proprio svalutato dal comportamento della Russia e noi a firme stiamo chiamando o lanciando un appello alla Russia per permettere l'esportazione del grano ucraino per l'Ucraina il blocco dei porti ucraini e mandare via la flotta russa. De la a anche stavamo parlando dell'iniziativa del segretario generale della ONU Unis su questo contesto e noi manteniamo ciò proviamo la risoluzione della ONU, dell ONU, dell ONU in quanto sblocco eh, dei porti per, per ucraini e io vorrei eh, ringraziare il Presidente Yoganes per eh, la sua nous iniziativa parallela e comunque diamo a benvenuto de a tutte le iniziative su que questo campo parte e più insieme guerre, abbiamo confermato oggi non solo verbalmente ma vogliamo... Uh, confirmarlo con, con delle azioni che l'Ucraina già fa parte della perçu, famiglia europea perçu, la fragilità della paix. e noi sì, europei ce ne rendiamo conto perfettamente e siamo consapevoli dello de de fragile della che è diventato il mondo cioè, forse per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale ci è, è venuta questa consapevolezza per davvero questa guerra avanti dovrà avanti cambiare euh, il de trascorso della storia d'Europa e cambiare l'Europa stessa. Jours, demain, la al le cadre de al la vertice di Versailles il 27... Dobbiamo la mandare eh, un, para un para segnale para importante quatre, e la Commissione europea interviene domani con la conclusione e tra una settimana il Consiglio europeo che dovrà prendere decisione de definitiva. Noi appoggiamo lo status, coups, la sollecitazione dell'Ucraina dello status del candidato all'Unione europea. Des europea. Nous dans les prochains jours, ensemble, Ma des 27, questo status permette comunque di svolgersi nel eh, eh, contesto della, della politica les di les vicinanza e può essere applicabile anche verso Moldova. Fort, eh, rapide, attendu, questo sarà comunque l'argomento eh, del Consiglio europeo. Capire. Senz'altro l'entrata fino all'entrata reale all'Unione Europea Italien, ci deve passare il tempo e oggi questo cammino è l'inizio però già al quale l'Ucraina ha diritto Ci servono le nuove risposte. Parce que l'Ukraine partage de, nos valeurs democratiques e le, le nuove reazioni in nome della sicurezza de de de de energetica. E come l'Ucraina fa parte del nostro spazio continentale comune, noi vogliamo insieme all'Ucraina creare piazzali e piattaforme di collaborazione fra di noi. Oggi in Ucraina si svolge la guerra Comme je au ogni giorno porta delle de vittime nos e sofferenze. Io lo stavo già convincendo al Presidente Zelensky delle nostre trattative. De Noi faremo tutto il necessario per rendere l'Ucraina capace di scegliere il proprio destino. E proprio l'Ucraina deciderà in vous. quale momento Metti, Ucraina fermerà la, la guerra per mettersi al tavolo Ukraine delle trattative e ogni volta quando io ho avuto euh, la paix, trattative con il co Presidente Zelensky, era ici, eh, la mia frase di sempre, Ucraina lo deciderà, Ucraina que decide, que decide quale de in quale condizione, in quale modalità esce la, la guerra. Eh, e tutto Invece voi, Ucraina e Presidente Zelensky, avete, de, avete il fatto tutto il possibile difendendo questa pace e per il trionfo uh, della Mais prudenza. Ma in, in queste condizioni tragiche, eh, voglio citare in Ucraina, non è morta l'Ucraina né gloria, non è volontà. E così sarà l'Ucraina libera, perché la sua volontà e la sua gloria non è morta. Lieber Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst einmal meine Hochachtung aussprechen. Die Ukraine befindet sich seit 113 Tagen in einem unendlichen gegen Russland. Und Voglio assicurarla ist nel è bewundernswert, e ucraine nella loro lotta Lotto eroica e tutti gli ucraini. ucraini. Come, come l'Ucraina sta, sta, sta lottando contro l'aggressione russa e qui io insieme France al collega France. francese, al primo ministro d'Italia eh, eh, e di Romania eh, lo voglio esprimere The personalmente a lei. È assolutamente evidente che questa aggressione, invasione in Ucraina, vuol dire il cambio delle epoche perché si sta per, eh, per cambiare i confini eh, di Europa e eh, cambiare i principi di, della difesa eh, e sicurezza. Eh, Romania dai primi giorni ha preso parte dell'Ucraina e stiamo cercando ora di aiutarle possibilmente anche finanziariamente accogliendo i rifugiati, 135.000 bimbi ucraini che frequentano le scuole in Romania. In, in, in Germania scusate, scusate. Um, eh, in lo faremo comunque eh, ulteriormente quanto lo serve eh, noi stiamo fornendo eh, in Ucraina gli obici le, eh, i cannoni eh, autopropulsanti e eh, i sistemi installazioni Iris che potranno proteggere le città cittadine intere eh, dall'attacco aereo eh, e ci siamo messi d'accordo sulla eh, fornitura eh, delle installazioni sistemi missilistici eh, signori io e i miei colleghi siamo venuti in Ucraina con un messaggio ben chiaro eh, che Ucraina appartiene indiscutibilmente alla famiglia europea famiglia dell'Unione Europea come un Passo eh, su, su questa strada c'è lo status di candidato e lo parleremo prossimamente con 27 stati dell'Unione Europea. Io interverrò eh, categoricamente per appoggiare questa, questa posizione, questa sollecitazione eh, del, dell'Ucraina. Poi anche. Poi, un'altra promessa eh, l'abbiamo fatto ai paesi balcanici, che eh, anche loro si trovano in, in questa strada, e noi comunque dovremo prendere le decisioni eh, rispettive eh, il prossimo tempo. Eh, si tratta sempre de, eh, del concetto dello Stato di diritto e Stato di diritto deve essere il modello per tutti noi e per, tanto per concludere voglio dire ciò che segue che l'Unione Europea si deve preparare per questo svolgimento, per questo sviluppo e preparare e provvedere le proprie, eh, le proprie strutture per renderlo possibile Slavo -Ucraini. Uh, Niemalske-Informationen-Agenzett-DBA. Uh, stand up, please, for, for, for us to see you. And the, the microphone. Vielen Dank, Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Bundeskanzler, Sie haben vor dieser Reise gesagt, dass Sie hier nicht herkommen für Fototermine, sondern di cose molto Dinge di cose molto concrete, di cose molto lei può promettere qualcosa di concreto al signor Zelensky oppure la fiducia che c'è stata fra di voi è stata persa eh, o, o, o lei crede solo di poter accontentare il eh, signor Zelensky con, con, con delle promesse oppure eh, eh, dei disguidi è e misunderstanding o mancanza di comprensione che c'è stata fra e Ucraina, Ucraina e Germania non ce ne un sono un più, un un un un più, sono tolti e confermando che Germania anche questo vuole questo vittoria dell'Ucraina. Dell grazie di questa domanda, in questa lotta siamo disponibile di mandare tutto il, tutto il necessario compreso anche fornitura delle armi che noi stiamo preparando ora i militari e eh, formandoli per specializzare a poter lavorare con le armi di nuova generazione e, e siamo disponibili di fornire anche sistemi missilistici e artilleria Grazie <truzio> per la domanda e per la nostra <truzio> grazie перша частина вашого запитання. зустріч. Скажу відверто. Quindi я сьогодні Дякую вам щиро. Ми це і об'єднання, і прихист. Grazie per queste segnali. Було дуже важливо anche l'arrivo oggi. Di questi leader io sono і піднімало ті теми про які ви вже всі прекрасно знаєте, про які я сказав у своїй промові. Я задоволений sono stato molto soddisfatto che la nostra unità di cui parliamo tanto io veramente oggi ho visto sul nostro tavolo delle trattative, ho visto questo appoggio, questo sostegno da parte anche della Germania, ho ascoltato, ho ascoltato questo sostegno da parte di, del Presidente, eh, dal cancelliere Olaf Scholz e come avete chiesto se io, se io credo che il Cancelliere voglia, davvero voglia che la guerra finisca, ovviamente sì io ci credo, io lo vedo. Io l'ho visto quando la gente si riversava per le strade a Berlino, in altre città in Germania, che praticamente eh, la gente era contraria all'aggressione russa. E allora io credo che con le forze, diciamo con gli sforzi, unendo gli sforzi, noi possiamo finire la guerra. Per noi è molto importante queste cose che ha detto oggi il cancelliere sul fornimento, il fornimento delle armi, dei sistemi antiaerei. Il cancelliere. Ci ha, premesso, ci, ha permesso, diciamo, ci ha promesso che il sistema Iris perché vediamo appunto bombardamenti delle infrastrutture civile. Che noi vediamo praticamente ogni quotidianamente, vediamo da 10-12 bombardamenti missilistici russi e quindi allora ci servono tanto i sistemi antiaerei perché abbiamo il nostro Stato, c'è cioè il grande territorio e allora ci credo che appunto l'aiuto della Germania ci aiuterà, ta aiuterà tanto il canale ICTV Ucraina uh, una domanda al signor Macron al signor Scholz non ma e tutte le guerre finiscono con la pace. Lei, signor Macron, ha parlato che poi bisognerà parlare con Putin e bisogna salvare la faccia a Putin autore e conosciamo bene il, valore, il vero valore dei, dei accordi con la Russia. ma dove questa, questa linea rossa che deve attraversare la Russia, così per anche per arrivare alla pace. Merci pour votre Je pense que Grazie nous per questa dire. domanda, très claire, nous là pour, io credo che abbiamo espresso in, modo, in modo, europea, modo molto chiaro che do, dobbiamo premier, sostenere l'Ucraina, per la, la posizione dell'Europa a partire dal primo giorno dell'aggressione, dell anche quando siamo arrivati qua in e in febbraio... Allora noi siamo, noi io, sia io e sia sì, il signor Scholz siamo stati a Mosca e poi siamo stati a Kiev e noi abbiamo voluto fermare in modo preventivo questo conflitto. La nostra posizione era sempre molto chiara. Abbiamo sostenuto sempre l'Ucraina e il popolo ucraino. Abbiamo adottato le sanzioni veramente senza, senza, senza precedente. Abbiamo, abbiamo votato ormai sei pacchetti l'ultimo pacchetto appunto contiene anche l'embargo al petrolio la lista degli oligarchi è stata veramente aumentata dall'inizio abbiamo voluto aiutare l'Ucraina a um, difendere la sua integrità territoriale Però noi, dal, ma dal, dal primo là, giorno noi però non, abbiamo, non, non siamo entrati in guerra contro il popolo russo, in, come collettività non facciamo, non conduciamo la guerra contro il popolo russo. E ogni volta parlando con il presidente Zelensky noi con, abbiamo continuato le trattative con, con il leader russo, però abbiamo sempre informato il presidente Zelensky sul contesto di queste trattative per avere le concessioni. Le concessioni in su diverse, in diverse in questioni come ad esempio la sicurezza alimentare, anche in questo contesto noi sempre manteniamo il canale di dialogo perché un giorno questo conflitto deve fermarsi e qui dovranno essere le trattative però ho già accennato donc, che le condizioni per queste trattative e anche per il formato comunque deve decidere l'Ucraina de né con Germania né Francia non saranno non mai mediatori, mediatori dietro le spalle de dell'Ucraina de de e de non de esigeranno mai dall'Ucraina le concessioni quindi questo non ci sarà mai noi siamo qui solamente per ma non alla place siamo qua per come un mediatore esige, essere mediatore esigente cioè nel senso esigere però non chiedere le concessioni e ovviamente le condizioni saranno sempre poste soltanto poste dal, dal, dal presidente ucraino e dal, dal popolo ucraino. Appunto queste sono le linee rosse che valgono per noi, di cui lei ha chiesto. Grazie per la domanda. Si tratta dell'integrità territoriale ucraina. Bisogna avere una, diciamo, le forze antiaeree, questo senza dubbio. E solo l'Ucraina, solo il suo popolo, solo il suo Parlamento può decidere che cosa è importante per l'Ucraina. Noi possiamo soltanto trattare delle pace nella, come lo comprende l'Ucraina. Questa è la stessa cosa ha detto il Presidente della Francia, la Russia deve capire che non ha alcun diritto eh, di arrivare, di chiedere questo cosa vuole, questo non può esigere dall'Ucraina. E le condizioni russe e le richieste russe non possono essere soddisfatte. È proprio l'Ucraina a cui serve, serve grande aiuto, anche aiuto militare, aiuto finanziario. È importante che è necessario che la Russia richiami le sue truppe dall'Ucraina e che si sieda al tavolo delle trattative. Grazie. Mi rivolgo al Presidente Draghi, ha detto oggi è una giornata storica, lo è, questa è un'immagine storica, ma concretamente la domanda sullo status di candidato dell'Ucraina al Presidente Draghi è abbastanza scontato perché lei l'ha sempre sostenuto, insomma le chiedo come conta di, insomma, di convincere quelli che hanno ancora qualche dubbio, ma le chiedo a lei e agli altri che Europa sarà? Eh, quando il presidente Zelensky diciamo, è il 28esimo leader di questa Europa, potrà alzare il dito e bloccare decisioni di altri 27 o ci sarà un processo a partire da questa guerra, oltre a tutti gli orrori, porterà anche la creazione di una vera comunità di democrazia in cui al di là degli interessi nazionali si sceglierà una politica estera comune, una politica di difesa comune, una politica fiscale comune, una politica dell'immigrazione comune e questa crescita è quanto avrà la forza di realmente poi essere uniti al di là delle immagini? Grazie. Grazie, grazie. La nostra presenza oggi è una manifestazione di unità, prima di tutto, e come tale è una manifestazione di quella forza che l'unità mostra. Oggi tutti noi abbiamo detto che siamo pronti a sostenere la causa dell'Ucraina come candidato nella prossima discussione al Consiglio europeo. Siamo anche consapevoli che questo è uno sviluppo storico per l'Europa, uno sviluppo che richiederà una riflessione profonda sulle regole del suo, del suo funzionamento e richiederà anche, come è stato detto dal cancelliere tedesco e dal presidente francese, una riflessione su tutti quei paesi, in particolare dei Balcani, che sono stati in una lista d'attesa che si è prolungata per tantissimi anni prima di poter arrivare ad aspirare ad essere membri dell'Unione Europea. Quindi sarà una riflessione molto importante, non è un'adesione come un'altra, sarà una riflessione, come dicevo, sul funzionamento dell'Unione Europea. Ma il fatto che oggi siamo qui è già di per sé un evento straordinario. Noi siamo qui per aiutare l'Ucraina nella guerra, perché se l'Ucraina non si difende non c'è pace. Siamo qui per aiutare l'Ucraina nella pace, perché se una pace deve essere duratura, sostenibile, non può che essere l'Ucraina a scegliere quale pace vuole. L'abbiamo detto prima, è importante ribadirlo questo oggi, come ho notato dalle domande che sono state fatte. È importante ribadire che siamo uniti anche su questo e siamo qui per aiutare l'Ucraina a costruire il suo futuro, non solo la sua candidatura a essere membro dell'Unione Europea, ma anche la ricostruzione. Perché, come ho detto, attraverso l'orrore della visita di oggi c'è il desiderio di futuro, c'è la speranza. Mr. President, Prime Minister, Councillor, yeah. I'm working at Antenna Tree Romania. President Yohannes, I want to ask you because yesterday I arrived for the third time here in Ukraine abbiamo visto abbiamo visto le code di 20 km lunghe delle merci dell'aiuto umanitario tutto quanto si può trovare soluzione a questo problema problem? problem? problem? al presidente Zelensky una domanda se lei di persona e farà parte di quei meeting che, che si svolgeranno prossime settimane noi abbiamo visto le solite code eh, di merci quando abbiamo attraversato il confine di Ucraina al lato ucraino uh, le stavamo vedendo e voglio dire intense, che tutto questo ha avuto l'inizio avut, così nello scambio uh, e il transitul mercurilor il transito attraverso Romania fin degli ultimi settimane non era mai talmente agitato. Però le condizioni che sono cambiate è venuto fuori più flusso dei trasporti e quindi dobbiamo applicare gli altri nuovi meccanismi sui quali stiamo lavorando Ucraina, la Io voglio dire che, abbiamo avuto luna, che zile, il transito del, dei cereali verso il porto di Costanza ultimamente abbiamo avuto l'aumento di questo la crescita di flusso di questo transito e più volte per Dunare, per cale ferată, este evident că e nevoie de investiții. Am discutat și astăzi cu președintele Zelenski. Mentre question, și vom lucra în continuare. Mentre che abbiamo atestor. anche in parallelo il trasporto attraverso il Danubio e ferrovia sì, eh, sì, dobbiamo elaborare quindi il meccanismo più efficace per far passare le merci io prima di tutto voglio aggiungere quelle parole che sono già dette sulla Romania Klaus assolutamente per davvero ci ha dato l'informazione assolutamente giusta che noi stiamo aumentando il transito dei, dei, dei nostri cereali e lo stiamo per, per aumentare due volte ancora per cui i nostri ministeri corrispondenti che dovranno eh, darsi da fare poi per secondo noi fin dall'inizio di questa guerra Capiamo eh, e ci rendiamo conto di quello che bisognerebbe fare e stiamo lavorando su, stiamo creando ora alcuni piazzali e doganali comuni con vari paesi stati limitrofi e questo sarà un inizio e un'iniziativa non, non male per per aumentare la fluidità e le altre cose anche ne parliamo e ne risolviamo poco a poco io ringrazio a tutti tutti i partecipanti, io ho sull'altra domanda che io cercherò di partecipare. Di persona non, non mi ricordo se, se siamo già invitati alla meeting dell'Unione Europea che dovrà prendere quella decisione storica. È la più importante e essenziale per noi dello status di candidato. E il nostro compito oggi è di non, non permettere a nessuno sotto la luna di scordare questa tragedia e questo problema di guerra che è talmente importante per tutti. E ultimissima domanda per favore. Uh, étant donné la substance de vos discussions, Monsieur Zelensky, notamment ce qui a été dit sur le, uh, statut de candidat, est-ce que vous considerez. In quanto alle vostre trattative con il Presidente Zelensky, che uh, cosa è stato detto sullo status di candidato? Tutte quelle discussioni che sono state suscitate in quanto, e, e dei in dei quanto, dei quanto altri, alla Macron, citata famosa sì, di Presidente eh, Macron per, per, M. M. Putin, per non per umiliare la Russia o per, per non stuzzicare la Russia io voglio domandare al Presidente Macron eh, lei è disposto ancora di continuare a parlare e chiacchierare con Putin oppure? Io ho che la se il Presidente Macron parlato con Putin non cioè io non sono sicuro che, la, eh, che il problema di, dei dialoghi tra il Presidente, tra Macron tra Macron e Putin che dipende da me quel colloquio oh, dialogo noi veramente manteniamo contatti con Presidente Macron e noi con lui stiamo discutendo ogni tanto alcuni spiccioli però io non sono sicuro solo che oggi come oggi c'è probabilità che, che il Presidente della Russia federativa sia capace e, e pronto ad ascoltare qualsiasi cosa e in quanto alla presa decisioni e che quest'ordine quest, quest che usa lui in questa sequenza di agire prima e poi, e poi parlarne e non è la via giusta per far fermare la guerra quindi non so cosa si può aspettare da, da lui da Putin è uno o l'altro leader nel mondo non so se, se riescono a convincere o costringere la Russia di fermare la guerra. Non so, penso che soltanto tutti uniti riusciamo a farlo contro la, la Russia, l'aggressione della Russia federativa. Così mi, se, mi sembra. Grazie. You had Devo... Voi avete Deve avuto un'altra un domanda Sorry, per me? <laughs> <laughs> <already done> <laughs> <laughs> <laughs> Perché a me sembrava l'inizio della domanda che si rivolgeva le, al presidente Macron, La, est, la est domanda que, des le des ai suoi confronti è: signor Zelensky, la decisione che è stata annunciata oggi sul. Sul su sostegno dello, dello status di candidato può togliere in, in pratica di discussione sulla frase di presidente Macron: e non umiliare la Russia, no, Un dialogo aperto con. Non, non sia attorno, attorno di quella frase lì però in, in genere fra di noi con il Presidente Macron c'è stata e secondo me il Presidente Macron e tutti gli altri leader e Mario Draghi e il cancelliere Scholz e i e leader di Romania hanno appoggiato con vinta Mente e apertamente l'aspirazione dell'Ucraina e dell come ha detto il Cancelliere tutto questo dipende dalla posizione unita di tutti i membri stati dell'Unione Europea però le voci di oggi e i voti di oggi per me sono molto importanti e importanti per l'Ucraina che il Dio ci aiuti di raccogliere più, più voci allora, proprio l'unanimità. Eh, grazie Ho già Analyse, e, Risposto e e, perché io continuo con a parlare con, con Putin mi sa che l'ho risposto. Eh, io volevo dire qualcosa su trasparenza di quello che viene fuori oggi, che noi dobbiamo mantenere un canale di comunicazione con la Russia federativa almeno per qualche argomento come quello di oggi, eh, di trasporto alimentazioni. E io sono d'accordo completamente con l'analisi che ha presentato il Presidente Zelensky dicendo che quando si apre la finestra di possibilità, appena si apre, bisogna cogliere questa occasione. E io, io per il momento sì, eh, confermo che, che questa possibilità forse non, non c'è però il canale esistente un santo giorno e può diventare, aussi, diventare égard, utile, è importante che que, resti aperto e noi sappiamo début, che questa discussione prima o poi dovrà avere luogo, dovrà svolgersi. <ride> e a ciascuno dei miei esempi è proprio di chiedere, ottiene un e pratic pratica praticamente da <ride> chi derivava la richiesta eh, di, di parlare con, con Putin è stato, è stato Presidente Zelensky io ogni volta lo stavo informando eh, che ho intenzione di, di parlare con lui e venivamo a conclusione che può essere utile per, eh, per ambito due per Francia e per, per l'Ucraina